Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un video informativo ragazzi, allora eh, in questo video tratterò una notizia, il ribasso delle vostre auto ragazzi allora ci potrebbero essere due ragioni, la prima è tranquilla come ragione quindi non vi dovete preoccupare assolutamente, per, eh, perché le vostre auto che avete duplicato costano meno? per questo motivo ragazzi perché ci sono gli sconti allora da bennis ci sono gli sconti ci sono su parecchi articoli di bennis e automaticamente se ci sono gli sconti anche la vostra auto sarà scontata quindi quando andrete a venderla eh, vi darà quei 200 in meno ovviamente anche a me è successo così cioè, all'inizio video insomma vi ho fatto vedere che a me paga 775 mila insomma come tutti e come si può fare ragazzi dovete smettere di vendere smettete di vendere aspettate che finiscano gli sconti e poi continuate a vendere a 200 mila in più ragazzi è abbastanza semplice questa era la prima opzione ragazzi c'è un'altra opzione invece che alcuni giocatori eh, purtroppo per loro sono eh, vittime di questa cosa, cioè nel senso che eh, Rockstar purtroppo ha inserito un algoritmo che eh, diciamo ribassa il prezzo di ogni veicolo venduto, mano a mano che voi andate a vendere, se voi vendete un veicolo e poi ne vendete un altro e poi un altro ancora. Il primo costa 100, il secondo 75, il terzo 50, ragazzi. Adesso vi faccio vedere una prima cioè una tabella approssimativa. Però voglio dire, se eh, avete solamente il problema dei 200.000, eh, state tranquilli, insomma, anche perché sono semplicemente gli sconti. Se invece avete quel problema di cui vi sto parlando io, questa è la tabella, ragazzi. Allora, in questa tabella viene elencato diciamo il la svalutazione del veicolo che voi andrete a vendere questo significa che chi ha questo tipo di problema ha un blocco veramente pesante ragazzi per quanto riguarda il blocco vendite per questo io dico ragazzi consultate la mia guida ma non la mia guida perché l'ho fatta io io l'ho tradotta semplicemente in italiano la potrete trovare qui in alto a destra ora comparirà il pallino e eh, consultate bene questa guida ragazzi perché questa guida ha dato una salvata a tantissime persone ragazzi persone che non credevano che fosse possibile eh, uscire dal blocco giornaliero invece gli ha dato una salvata quindi vi prego di fare molta attenzione a questa guida non continuate a chiedermi perché le vostre auto costano meno vi ho dato due motivazioni possibili quindi vedete voi se rientrate nella prima o la seconda motivazione detto questo un saluto a tutti al prossimo video